Allora, innanzitutto, prima domanda, ehm, quali sono le origini e eh, com'è nata Liquida? Allora, eh, beh, le origini sono remote, nel senso che l'idea nasce da me e il mio socio Fabio Cabula dopo che abbiamo fatto Splinter con altre persone, quindi nel 2002, quando abbiamo visto. Come era impetuoso il fenomeno della creazione di blog e della creazione di contenuto dagli utenti, ci è venuto in mente che forse il passaggio successivo era quello di trovare dei sistemi che aiutassero a, a organizzare questa grande mole di contenuti e cercare di far emergere i contenuti più interessanti. Quindi nasce allora, poi in realtà nasce dall'incontro con Paola Igno e Banzai nel 2007 in cui poi parte proprio il progetto e la startup. Quindi, qual era l'obiettivo originario di Liquida? L'obiettivo originario, che poi rimane lo stesso, è quello di creare un entry point che aiuti diciamo, l'utente medio che magari non sa districarsi da solo nella ricerca di fonti alternative alle fonti tradizionali, a poter eh, avere un sistema che gli organizzasse l'informazione non diciamo, ufficiale, ma l'informazione più user generated, cercando di offrirgli il meglio di queste informazioni. Ho visto che eh, nel selezionare il contenuto ehm c'è un doppio filtro sia redazionale che, che automatico, Senza. come funziona esattamente? Beh, Diciamo che Liquida vuole essere un insieme di tecnologie in grado di eh, scremare e organizzare l'informazione, c'è un solo passaggio eh, umano che è quello della selezione delle fonti, le fonti vengono selezionate dalla redazione di Liquida e da quel momento tutto il contenuto viene analizzato dagli algoritmi proprietari, soprattutto semantici del motore. Chiarissimo, um, io ho una domanda um, specifica a proposito di di aggregatori in generale, sì. pensi che uh, a questo punto, uh, a questo livello di maturità diciamo, della rete, uh, un aggregatore di questo tipo abbia ancora senso? Beh, penso che abbia sempre più senso, nel senso che Google è un aggregatore orizzontale di pagine web di tutti i tipi ed è la cosa più utile che esista al mondo in questo momento l'informazione e la produzione di contenuti in rete aumenta esponenzialmente e continua a, a aumentare, è chiaro che secondo me tutti gli strumenti che rendono possibile organizzare l'informazione diventano forse più importanti degli strumenti che rendono possibile la produzione dell'informazione stessa. Eh, si è parlato per mesi direi ultimamente del fatto che il blog ormai come l'abbiamo conosciuto negli ultimi anni sia morto, non esista più, sia sempre più relegato a una nicchia rispetto a quello che succedeva prima. Siamo è... wired, anche il web intero è morto, no? quindi è tutto morto, gli aggregatori sono morti, il web è morto, i blog sono morti, per fortuna non è morto il blog, io credo che eh, l'evoluzione degli strumenti che consentono agli utenti di… Eh, interagire e di pubblicare le proprie idee partendo dall'HTML l'html basico nel 95, i primi forum eh, che poi sono diventati blog eccetera sta andando avanti con sempre nuovi strumenti che consentono cose diverse il social è molto diverso da un blog io non credo che uno possa sostituire con facebook quello che fa se fa un blog quello che può fare è che se invece prima con il blog tendeva anche a pubblicare piccole segnalazioni, eh, perché spesso si faceva anche solo questo nel blog, guarda ho visto questa cosa valla a vedere, rilincare pagine, chiaramente quello diventa un'attività più idonea essere fatta sui social quando invece si vuole approfondire, si vuole dire la propria su un argomento scrivendone un articolo articolato, come dice la parola, la stessa articolo il blog rimane uno strumento validissimo, quindi io credo che il blog abbia pul sia stato pulito da un utilizzo diciamo più di segnalazione e di eh, ambiente personale dove mostro cosa faccio ehm, però non per gli interessi e per approfondire i propri interessi, quindi anzi vedo una valorizzazione non quantitativa ma qualitativa del fenomeno dei blog. Il che mi porta alla mia prossima domanda che mh, fondamentalmente Qual è l'effetto, appunto, che già mi hai spiegato, eh, che hanno avuto i social media e i social network sull'utilizzo dei blog? Secondo me di togliere quella componente più personale di segnalazione, riportarli a essere un sistema di pubblicazione sempre semplice, ma dove si privilegia un po' più l'approfondimento rispetto ai social e poi vedo che in realtà l'integrazione è molto forte, no? perché poi il social a quel punto diventa nuovamente strumento di diffusione del proprio messaggio, eh, mentre prima bisognava essere eh, conosciuti oppure seguiti tramite i propri PRSS, adesso si può essere seguiti tramite per essere amici in Facebook, può essere seguiti in Twitter, eccetera, eccetera, quindi aumentano anche le possibilità di diffusione delle cose che vengono pubblicate. Chiarissimo, ehm, quindi si può dire che c'è stata una specie di razionalizzazione dei blog da parte dei social media? Sì, secondo me sì, è una evoluzione, fanno in parte cose analoghe, in parte fanno cose molto diverse quindi ognuno poi trova il suo spazio, no? come d'altronde il forum che esiste da, da ormai... 15 anni non è morto, no? eppure dice cosa serve un forum nel 2011 con social network, blog eccetera eccetera, eppure se invece voglio approfondire una tematica e dialogare, capire, chiedere, il forum rimane uno strumento validissimo, credo che ogni strumento stia trovando la propria collocazione, poi ne arriveranno altri probabilmente. Um, in che direzione pensi che andranno quindi i blog, la fattispecie? I blog io penso che andranno nella direzione di essere sempre meno ambiente personale, inteso come eh, profilo, perché chiaramente c'è qualcos'altro che fa questo adesso. È sempre più ambiente qualificato, qualificato per chi vuole continuare ad approfondire determinate tematiche su cui appassiono interesse. Quindi meno volume e più qualità. Parliamo di. Splinter, giusto per fare un passo indietro, qual era l'idea dietro Splinder quando è partito? L'idea dietro Splinter quando è partito era sem molto semplice, vedevamo che il fenomeno blog negli Stati Uniti era decollato, era il fenomeno, in Italia era appena arrivato, noi avevamo una directory che si chiamava Bloggando ai tempi che recensiva qualche centinaio di blog e ci sembrava che ne recensisse tantissimi ed erano quasi tutti gli esistenti. Eh, secondo noi mancava uno strumento facile in lingua italiana perché la barriera linguistica eh, esiste in questo paese ancora in parte, uno strumento semplice in lingua italiana che facesse sì, di accelerare questo processo che sarebbe arrivata comunque, eh, eravamo quattro amici, uno aveva una piccola tecnologia su base Drupal, un altro aveva. Noi avevamo questa directora, ci siamo messi insieme la sera per passione, senza nessun obiettivo specifico abbiamo lanciato Splendere e un mese dopo i blog in Italia da qualche centinaio erano già qualche migliaio, quindi è stato, è stato utile, è stata una bellissima esperienza. Ha avuto peraltro appunto un grande successo, poi con l'arrivo di WordPress, e blogger e altre piattaforme invece ha avuto un grande successo, proprio veramente incredibile, forse se ne è parlato anche poco rispetto a quello che è stato, nel senso che veramente prima in Italia venivano aperti unità di blog nuovi al giorno in quel periodo e poi si è passati ad aprire migliaia di blog eh? e poi sono arrivate altre piattaforme sicuramente è stato l'inizio del portare questo strumento a tutti gli utenti della rete e anche di farlo notare agli addetti ai lavori italiani che ancora avevano ben poco notato il fenomeno dei blog. Poi chiaramente non aveva l'ambizione di competere con player internazionali che poi sono arrivati, eravamo quattro amici al bar, non eravamo. Eh, però ha dato il suo contributo in una certa fase. Um... Insomma, quattro Amici al Bar che però hanno, hanno creato una piattaforma che ancora adesso, nonostante gli utenti siano diminuiti, è rimasta ehm, diciamo per i veterani, quelli che avevano sì. il vlog di Splinter sì. agli inizi, no? Assolutamente, perché io credo che avesse due caratteristiche: una, essere la prima, no? La primavera in italiano, e due, di essere estremamente semplice e 3 che in realtà non è stato molto notato, è stata una delle prime piattaforme a puntare sui commenti, allora non era poi così eh, diffuso che i blog avessero i commenti, non si era ancora capito che c'era questo ulteriore step di dialogo con con l'utenza e con i visitatori, con gli utenti e quindi piccole innovazioni, tanta semplicità e time to market hanno reso un caso di veramente grande successo che comunque credo che ancora ci sia qualche centinaia di migliaia di blog su Splinder, non so se tutti attivi ma insomma numeri molto importanti. Um, su Splinder mi pare di capire che comunque il contenuto, la tipologia di blog che veniva aperta generalmente era di tipo personale poi nel tempo, negli anni ehm, la natura del blog è cambiata, tanto da portare a diverse possibilità dal blog giornalistico a quello satirico a quello in crowdsourcing è, ehm, sa sapresti farmi una descrizione della situazione attuale in maniera più completa di quello che ho fatto io? Bah, della situazione della blogosfera, la, la blogosfera è sfaccettata, si tende a vedere solo le blog star, in realtà c'è una segmentazione che vede alcune blog star che possono essere giornalisti ma anche non, soprattutto non giornalisti alcuni importanti multi blog o super blog come si vogliono definire dal post al giornalismo che usano soprattutto approcci e tecnologie tipiche del blog ma poi in realtà sono più vicine a testate giornalistiche. Eh, poi c'è secondo me una seconda fascia che è quella che interessa più a Liquida che sono non i blog personali ma neanche la blog star perché se ridurre il fenomeno della blogosfera a 10, 100 o 500 persone è riduttivo. no? in realtà ci sono alcune migliaia se non alcune decine di migliaia di blog mediamente interessanti, chi più o chi meno interessanti che non parlano di cazzeggio ma parlano di passioni e interessi e poi si passa invece alle centinaia di migliaia perché di questi sono i numeri di blog personali eh, aperti così di cui probabilmente aperti ho fatto un conto forse supera il paio di milioni nella storia dei blog in Italia, attivi saranno qualche centinaio di migliaia, questi sono quelli che per quanto se ne continuino ad aprire tanti, probabilmente più vengono cannibalizzati dal, dal, dall'impetuosa crescita dei social network e in quel caso soprattutto di Facebook. E poi possiamo dire che Twitter sta a una determinata fascia di blogosfera come Facebook sta al resto della blogosfera, nel senso che poi anche lì no, c'è un utilizzo abbastanza diverso di cose che eh, vengono denominate social network o social media, ma sono cose molto diverse con utilizzi abbastanza diversi. Eh, appunto, nonostante siano comunque eh, categorizzati diciamo, nella fascia dei, dei social, si potrebbe dire che quindi i commenti che si sviluppavano intorno ai post e agli articoli pubblicati sui blog si sia effettivamente spostato sui social media? Sì, sicuramente si è spostato sui social media eh, in termini in parte, anche se vedo che. Sopravvivono quando le cose sono interessanti su entrambi i, i fronti questo bisognerà capire dove la discussione intorno al tema si, si porterà certamente il fatto che ci sia una così grande concentrazione di utenza eh, su determinati social network parlo poi in particolare di Facebook fa sì di renderlo uno strumento in termini massivi molto importante eh, vorrei capire poi che genere di, di profili assumeranno perché poi se pensiamo a Twitter è nato in un modo e si è molto trasformato la blogosfera anche penso che sia presto per capire eh, un fenomeno come Facebook poi che fisionomia finale possa finale o comunque diciamo preponderante possa andare a delinearsi eh, invece per quanto riguarda Twitter pensi che sia possibile fare un qualche pronostico su come evolverà ah, Twitter mi sembra che sicuramente ha catturato una fascia di utenza eh, più attenta, anche se in realtà poi trovo anche ragazzine che, che lo usano in maniera molto diversa, un po' come era più alle origini di Twitter, la eh, cosa che mi fa molto piacere è che sembrava che in Italia arrivasse meno, la mia sensazione è che negli ultimi mesi sia in grande crescita anche, anche